Amici e amici di Volonbright siamo qui alla conferenza stampa di presentazione dei eventi del 3 dicembre organizzati come sempre dalla consulta per le persone in difficoltà. Siamo in compagnia di Gerardo Gatto, presidente del centro servizi per il volontariato Volto. Buongiorno, grazie per essere con noi e allora le chiederemo un commento sull'importanza di una giornata come il 3 dicembre che va avanti e viene festeggiata qui a Torino da, da più di 20 anni, 25 anni. Ma io credo che l'importanza sia quella del cambio di mentalità, perché noi abbiamo fatto pass molti passi avanti in materia di abolizione delle barriere architettoniche, inserimento scolastico, inserimento lavorativo, però... Una barriera che ancora è da superare è quello di capire che il rapporto con le persone disabili non è un rapporto assistenzialistico, ma è un rapporto con delle persone che hanno delle emozioni, dei sentimenti, cioè sono delle persone, fonti di relazioni. Ecco, ehm, Volto collabora storicamente con CPD nell'organizzazione di eventi, non solo il 3 dicembre. Ecco, come eh, proseguirà questa collaborazione? per questa giornata e per gli eventi che ci saranno fra, uh, fra pochi giorni ormai. Innanzitutto la consulta per le persone in difficoltà nella persona di Gianni Ferrero è nel direttivo di Volto, quindi fa parte proprio dell'indirizzo e linea politica. Volto fornisce servizi come la sua missione e in questo caso fornisce servizi stampa, altri servizi, supporto all'organizzazione della giornata e della festa e in più fornisce consulenze anche a tutto il mondo della società del volontariato e quindi anche della disabilità fiscali, giuridiche per gli statuti. Quindi è proprio un'opera che affianca, sostiene, supporta tutte le associazioni al fine di rendere l'attività efficace e incisiva nel tessuto della società. Grazie mille Presidente e buon lavoro. Grazie a voi buon lavoro a voi. Grazie. Siamo in compagnia di Marco Mendicino, direttore territoriale di Torino di UbiBanca che ringraziamo per essere qui con noi e volevamo chiederle insomma, perché eh, questo sostegno alla consulta per le persone in difficoltà per questa giornata del 3 dicembre. Grazie, Beh, il perché è molto semplice, intanto perché come, come gruppo abbiamo una divisione specialistica che si è molto sensibile al, a tutti i temi del no profit e soprattutto dei temi di vicinanza alla, alle forme di inclusività e di sostegno alle situazioni di difficoltà. Eh, abbiamo conosciuto quest'anno su Torino gli, gli esponenti della consulta e che ci hanno illustrato questo progetto di, di affiancamento e di sostegno al, al percorso delle giornate del 3 dicembre su di, di sensibilizzazione della disabilità ci è piaciuto molto, ci ha visto subito coinvolti tanto in quello che può essere il, il sostegno economico tradizionale che si può dare in questi eventi quanto nella partecipazione che, che ciascuno di noi nel vedere il progetto ha deciso di mettere in atto eh, con una dedizione personale, una forma di volontariato che ha unito molto la, la sensibilità e i colleghi della, della direzione nel voler sposare questo progetto. E cosa vi aspettate da questa collaborazione poi per il futuro? Si può proseguire? Noi speriamo che sia l'inizio di un percorso, parte oggi il tema è quello di poter insieme alla consulta ma anche agli altri stakeholder del territorio che affrontano queste tematiche possano vederci come un player in grado di non mettere a disposizione solo servizi tipici di un istituto bancario ma anche quello di sposare delle progettualità che nel tempo possano accompagnare le singole realtà verso i loro obiettivi. Perfetto, grazie e buon lavoro. Siamo sempre qui dalla conferenza stampa della presentazione per gli eventi del 3 dicembre e abbiamo il piacere di avere ospiti Luca Nicolino e Valentina Calcagno, rispettivamente sono tutti e due della compagnia delle frottole e uh, lei è un'attrice, Luca invece sei uh, presidente direttore come sì. sì. ok. E allora partirei con te Luca voi presentate di nuovo uh, in collaborazione con CPD lo spettacolo Affetti Clinici ci puoi spiegare a grandi linee come la, la trama, come si, si sviluppa senza ovviamente svelare i particolari più uh, delicati che scabrosi <ride> eh, Affetti Clinici è una commedia degli equivoci eh, ambientata all'interno di una clinica dove questo medico, questo professorone diciamo che più eh, interessato ai soldi e alle pazienti, alle infermiere piuttosto che alla salute eh, della gente. E perciò all'interno logicamente si eh, scatena il putiferio intorno proprio a questa sua incapacità di gestire nel modo giusto questa clinica. E fra i vari personaggi ci sono appunto eh, personaggi molto particolari come quello che interpreta Valentina. Giusto? Che allora chiederei subito Valentina quale sarà il tuo ruolo, chi sarai nella, nello spettacolo. Il, il, il mio volo è Pamela, e la paziente porca, e devo sedurre il, il medico che mi viene bene perché c'è una tenda che, e, che si vede tutto e mi devo eh, spogliarmi. Ma no, non svegliamo poi... Non svegliamo, poi lo vedranno quando, quando verranno allo spettacolo. Diciamo che non è, eh, non è uno spettacolo eh, vietato ai minori, eh, è uno spogliarello soft. Ci mancherebbe. Allora, eh, su cosa, come, come ti reputi come attrice? Come ti definisci? Eh, mi piace fare l'attrice e da, eh, da otto anni che faccio la compagnia delle frottole. Eh, è l'ultima l'epica che facciamo, il 4 dicembre alle 20.45, Grazie a 6. nuovo. Grazie mille Valentina, grazie, grazie Luca grazie. e buon lavoro, in bocca al lupo, complimenti, grazie. grazie. Siamo in compagnia di Giovanni Ferrero, direttore della consulta a persone in difficoltà, allora eh, Giovanni, direttore, eh, tanti eventi anche quest'anno, alcuni classici, altri invece magari posso, rappresentano delle novità, quali saranno quindi eh, gli appuntamenti che fra pochi giorni ci accompagneranno in questi festeggiamenti del 3 dicembre? Vabbè, ehm, innanzitutto grazie. Eh, beh, Innanzitutto già la conferenza stampa di oggi è stato un evento perché tutti potevano entrare con una disabilità chi era disabile, ovviamente potevano entrare gli altri o si mettono in carrozzina o i tappi le orecchie o bendati. Però a parte la conferenza stampa, il classico evento delle scuole: duemila ragazzi che verranno a Pallaruffini dove eh, artisti e atleti si esibiranno, faranno esibizioni di pallavolo seduti, basket in carrozzina, avremo anche la squadra di basket Reale Mutua che Giocherà contro l'HB Basket, eh, Nazionale di Palavolo Sordi, eh, tanti, tanti eventi come ogni anno facciamo con l'appuntamento delle scuole. Poi avremo lo spettacolo Affetti Clinici fatto con i Buffoni di Corte, anzi fatto da loro: i Buffoni di Corte, è una compagnia eh, fantastica, una commedia esilarante al Teatro Nuovo appunto 2045, eh, il 4 dicembre. Poi il 6 dicembre questo convegno che è un po' atipico, nel senso che è sulla scelta delle persone con disabilità. Parliamo di disabilità soprattutto intellettiva e cognitiva, cioè che la possibilità che loro poss possano scegliere il loro percorso di vita, che purtroppo non è così, c'è sempre l'educatore, c'è sempre l'ente che sceglie per loro. E quindi affronteremo questo argomento con la legge sul dopo di noi, quindi ci sarà notaio, ci sono due eh, associazioni, una che viene dalla Spagna, l'altra che viene da Pordenone, che già portano avanti questi discorsi, un medico legale, quindi sarà una mattinata anche questa ricca UbiBanca, via Santa Teresa eh, 11, eh, 6 dicembre, poi avremo un incontro con gli insegnanti sulla didattica inclusiva, in cui il titolo è qua non si boccia ma si sboccia, cioè cercare di farti fuori la voglia dell'insegnante a prendere nuovi strumenti per poter eh, comunicare con ragazzi con disabilità e poi tantissimi altri eventi, potete andare sul sito della consulta www.cpdconsulta.it e poi seguirci eh, anche sui nostri canali social cpdconsulta e poi c'è la TV, dove Marco Bertone è il nostro conduttore <ride> Grazie e invece il premio il premio 3 dicembre premio ci 3 sarà? Il 3 dicembre ci sarà, non l'abbiamo detto, i eh, premiati verranno premiati il premio verrà dato durante lo spettacolo e il 4 dicembre saranno due una persona e una realtà eh, importanti, eh, però lo scopriremo il 4 dicembre al teatro, quindi sicuramente nei giornali 5 dicembre, eh, sono due persone, cioè una persona e realtà molto significative nel nostro mondo. Beh, allora invitiamo tutti a venire allo spettacolo così scopriranno anche in diretta chi, chi sono i premiati. Un'ultima cosa, eh, cosa vi aspettate come consulta per questa edizione? Qual è il vostro obiettivo? Ma il nostro obiettivo è sempre un obiettivo molto semplice, quando si organizzano le cose uno ha sempre gli obiettivi importanti. Il nostro è semplice, quello di riuscire a, eh, a mettere una goccia in tutte le teste delle persone che in qualche modo, direttamente o indirettamente partecipano a questi eventi. Questa goccia è quella del buon senso, cioè mettere la macchina sulle strisce eh, è buon senso non metterla. Eh, comprare una rampa che è un negoziante per permettere al cliente con stabilità in carrozzina di poter entrare è buon senso quindi è il buon senso che deve partire dal primis, dal cittadino, dal papà, la mamma, dal figliolo e poi dagli amministratori, da chi può deve fare qualcosa quindi è questione di veramente, purtroppo è sembra strano 2019, cosa ci aspettiamo? Civiltà? Eh beh, con questo mi sembra come concludere meglio di così. Grazie mille e in bocca al lupo, auguri per questa bellissima festa. Grazie, grazie a voi, grazie a Bolo